Bisogna ricavarsi il tempo l'occasione e la predisposizione è un flusso quello che ci racconta questa carta un rifluire continuo il fatto è che non è soggetto alla nostra volontà come quasi nulla in realtà nella vita se non noi stessi non abbiamo potere su questo flusso, non siamo noi che decidiamo come scorre, non siamo noi che decidiamo il suo ritmo, i suoi giri, che cosa ci porta, non, non è nel nostro controllo, sarebbe come pretendere di controllare la vita, è impossibile. Quello che però noi possiamo fare è predisporci ad accogliere quello che arriva da questo flusso continuo di energia, di ricordo, di rinnovamento, si sente tanto nella primavera, no? questo è un flusso che porta vita, questa energia qui sulla Terra porta proprio l'essenza vitale del pianeta Terra, è, è fresca, rigenerante, profumata, è proprio quella stessa essenza che si sente dai fiori. In primavera quando sono ancora nel bocciolo e si apprestano a, a sbocciare non abbiamo controllo ovviamente su questa energia però ci possiamo predisporre per accoglierla in noi tutte le volte tutte le volte in 40 miliardi di anni di, di vita e 41 in realtà per dirla con i numeri umani, tutte le volte che mi è capitato di avere ehm, un contatto che non fosse pensato con la realtà, tutte le volte non l'ho deciso io. È stato come un regalo l'aprirsi di una porta, è stato un qualcosa che mi prendeva e m'avvolgeva in sé. Non ho chiesto io il permesso, non ho chiamato io quello che poteva accadere. Io ho fatto il lavoro prima, mi sono predisposta. Pensate ad esempio, l'abbiamo studiato tutti a scuola, no? All'elementare ci dicevano, gli egizi vivevano sulle sponde del Nilo, ogni tot tempo il fiume esondava, ora mi ricordo se in primavera o quando, non è che ho studiato tanto poi io a scuola, ero più brava a parlare che a studiare, <ride> mi vendevo meglio ma non assimilavo troppo le lezioni, però ogni tot il fiume aveva la piena, esondava, copriva i campi di, di acqua, di limo, di... mi sono ricordata limo, più sul registro, e poi basta, si ritirava, quelli erano fertili per l'inondazione e si coltivava. Sì, ma non è che stavano a guardarlo e a dire, vabbè, ora aspettiamo che ci inondi, creavano dei sistemi di canalizzazione, dei sistemi di chiuse, dei, degli, degli argini, predisponevano, lavoravano tutto l'anno per predisporre, ora io dico gli egizi perché sono quelli che studiamo tutti alle elementari, ma tantissime altre popolazioni su tantissimi altri fiumi facevano esattamente la stessa cosa. No? Per fare un esempio, funziona esattamente così, cioè quando questo fiume è forte o non è forte dentro di noi, quando il contatto con il sentire e il sentimento si apre forte o non forte dentro di noi, il più delle volte nel mio caso, poi magari per voi è diverso, ma nel mio caso praticamente nella totalità delle volte, non sono io che lo decido. Io mi predispongo, posso andare nei luoghi che mi aiutano, posso ascoltare le musiche che mi aiutano, posso fare una meditazione, posso stare con le persone che mi portano nella giusta frequenza, ma non sono io che lo decido. Non ho potere su questo. Il punto è che ho potere su tutto il resto, su come mi organizzo nella giornata e più nell'ampio negli anni e nella vita. Cioè io posso predisporre nel, nel mio modo di stare nel mondo degli spazi, delle situazioni, delle facilitazioni perché quando questi contatti si aprano allora li posso accogliere e se no non si aprono. Se la mia giornata è tutta improntata al fare, pensare, fare, pensare, fare, pensare, dove vuoi che si infili questo scorrere? Starà sotterraneo, quasi nascosto, sarà impercettibile alla coscienza. Non è che non c'è, se no saremo morti. Se lo gode il mio corpo d'anima probabilmente, me lo godrò nei sogni, ma nella giornata mi sfugge un profumo che non riesco a sentire perché è coperto da tante altre informazioni. Quindi quello che posso fare, e mi era chiaro nei movimenti della ginnastica di stamattina, è prendere il giusto tempo per il sentire. E dedicare invece che 40 secondi alla ginnastica del mattino, stamattina io sentivo nello stretching dei meridiani che dovevo stare più tempo in quelle posizioni. Qualche decina di secondi rispetto alla velocità che c'è nelle altre mattine no me la sono presa spero di non avervi fatto far tardi però ho fatto una ginnastica più lenta stamattina il ritmo era questo questo è il potere che ho io se sento che la giornata mi richiede più lentezza per poter avere uno spazio più bilanciato tra azione e pensiero e sentimento, sentire, bisogna che mi organizzi, l'organizzazione di quello che faccio, la gestione del mio tempo, rientra nel pensiero, rientra proprio nel mio potere, è una mia competenza, non c'è giusto o sbagliato, come mi voglio organizzare è affar mio, può darsi che giorno in giorno ci siano pressioni no oggi può essere una giornata molto piena il meglio che riesco a fare è ricavarmi una decina di secondi in più per posizione mentre faccio lo stretching dei meridiani ma lo faccio il meglio che riesco a fare è concedermi di stare 10 secondi rilassata tra un lavoro e l'altro concedermi di stare 5 minuti al balcone a guardare gli alberi fermarmi e non fare niente per dieci minuti dopo pranzo. Non fare niente non vuol dire prendo il cellulare e spippolo. Non fare niente. Medito? Ascolto una musica? Guardo la carta di oggi? Leggo un racconto? Fare qualcosa che non sia utile alla materia e al pensiero, qualcosa che mi apra al sentire, che mi metta nel ritmo del sentire di oggi. Ci sono delle giornate molto più veloci, ma oggi per me è più lento. Posso fare solo questo. Cosa succederà? Quale flusso si aprirà? È un mistero. Lo scoprirò vivendo. Ora non lo posso sapere. Mi è capitato mh, più di una volta di eh, passare in posti, in posti naturali, eh, montagne, grotte, boschi, luoghi dove si sentiva forte questa frequenza qui. Così forte che in alcuni essi a volte era anche difficile stare fisicamente era molto impegnativo veniva molto sonno o molto freddo oppure sentivo un gran benessere tanto tanto tanta ricarica si sentiva anche fisicamente penso che tutti siamo stati nella vita in posti dove si sente forte più che in altri lo scorrere di questa energia verde smeraldina in realtà si chiama così ecco in questi posti a me è sempre stato chiaro che ci sono state delle persone, delle popolazioni, dei gruppi consapevoli del loro potere e ci andavano per ascoltarli, per rigenerarsi, per entrarci in contatto, dedicavano dei momenti sacri a questi posti. E mi è sempre dispiaciuto moltissimo quando poi vedevo che ora erano magari turistici piuttosto che estremamente... Mh, trasandati, abbandonati, nessuno se lo ricordava più, ma il loro potere rimaneva. Magari non è di dominio comune, come nel sogno eh, che vi raccontavo ieri, non è una cosa diffusa e insegnata a scuola, ma noi possiamo ritrovarla questa memoria dentro di noi. Possiamo onorare i luoghi dove sentiamo questo scorrere, che siano luoghi fisici o che siano momenti di contatto dentro di noi, luoghi interiori. È un movimento importante che possiamo fare per ascoltare questo fluire. Che bella che è. Hai disegnato una carta splendida, Roberta. Buona giornata, cari. Anche buon weekend, perché durante il sabato e la domenica non ci sarà la ginnastica del mattino, come sempre. Ci rivediamo lunedì mattina alle 9 e soprattutto poi ci rivediamo anche lunedì sera per chi vuole. C'è cioè un webinar completamente gratuito, basta chiedere il link e iscriversi, che teniamo io e Tiziana. Io ci metto la geometria sacra, Tiziana ci mette la numerologia e assieme parliamo delle carte della tradizione, in particolare di una carta che è quella che vedete disegnata nella locandina che ora vi metto e si parla proprio della primavera perché il 20 non il 21 quest'anno il 20 cade l'equinozio di primavera credo guardando l'orario eh, preciso a cui è previsto proprio l'equinozio eh, astronomico che cadrà anche durante la nostra serata quindi ci stiamo proprio a contatto con questa energia di primavera di rinnovamento e parliamo in particolare della serie di fibonacci come credo non l'ha mai raccontata, cantata o narrata nessuno. Dai, fatemi sapere se vi fa piacere partecipare, potete partecipare e fare domande, potete ascoltare con le cuffiette senza guardare il video, si può trovare ogni modalità. Ci aggiorniamo su tutto. Ciao cari, grazie! Streccio i pollici dietro la schiena, sento bene i piedi a terra, stretching dei meridiani, meridiano del polmone, meridiano dell'intestino crasso. Cambio l'intreccio, riprendo aria e scivolo di nuovo nella posizione di stretching e le lascio il tempo di integrarsi alla mia respirazione. allargare con cortesia un pezzettino alla volta i passaggi del sangue, dell'ossigeno, dell'energia. E mi svuoto bene espirando. Con la prossima ispirazione, pian piano, ritorno, sempre con grande attenzione a non farmi male. Ad adattare non il corpo alla ginnastica, ma la ginnastica al mio corpo. Non comanda la teoria, comanda quello che c'è stamattina. Se hai il caso, provo ad appoggiare i gomiti e creo spazio. Inspiro e lascio pian piano allungare i muscoli, i canali d'energia. prossima ispirazione, se mi fa bene appoggio la schiena a terra, le braccia dietro il capo tendono alla parete dietro la testa, le ginocchia quella davanti, faccio bene attenzione a non inarcare troppo la schiena, soprattutto la zona lombare, mi aiuto con gli addominali, soprattutto con la presenza. espirando accompagnandomi stiro la prossima coppia di meridiani cuore e intestino tenue sento la giusta distanza di oggi dai piedi al corpo prendo aria Delicatamente svuotandomi mi arrotondo dalla base della schiena, dall'osso sacro e vado giù. I gomiti tendono verso il pavimento. Le spalle sono basse, il collo lungo, rilassato. Tra le spalle e le orecchie c'è tanto spazio. Lascio agire. il respiro il mio atteggiamento Prossima ispirazione mi aiuto accompagnandomi con le mani, rotolo dalla base della schiena alle vertebre e la accompagno fuori, dalle mani. Quanto mi fa bene oggi. girando ritorno, intreccio le gambe, in corrispondenza anche le braccia, stessa gamba che passa davanti all'incrocio, anche lo stesso braccio, prendo aria, vuotandomi, spingo le ginocchia verso il basso, lascio che questi intrecci dilatino gli spazi nel mio corpo, Mastro del cuore e triplice focolare sono i due meridiani. Prendo aria. Respiro attraverso la posizione. Torno. cambio l'intreccio delle gambe quello delle braccia e ripeto svuotando mi ritorno apro bene le gambe prendo aria ci e fegato lascio allargare lo spazio nel fianco respiro bene in tutta la parte in allungamento del mio corpo in questo caso per me il lato sinistro che voi forse vedete destro perché la telecamera mi spezza torno al centro espirando riprendo aria Senza mai staccare l'osso sacro da terra, apro l'altro fianco, lascio allungare l'altra metà, da terra respiro e faccio scorso. in piedi vado a proseguire la ginnastica i miei tre corpi corpo-mente anima spirito vi attraverso fluidamente cercando di trovare la via senza dolore, con meno resistenza. E poi ad inverso. Percezione, sentire. pensiero e azione con ogni sette chakra L'ottavo movimento, questo allineamento dei chakra, me lo fa sentire nel passato, nel futuro e nel presente. Apro all'affidatura. Comprendo tutto quello che c'è. Solo quello che c'è. Seguo i filamenti dei pensieri e della materia e l'intreccio ai filamenti del sentimento, del sogno e dell'anima, e poi ancora a quelli dello spirito e della percezione. Faccio spazio in questo mio intreccio. Vado a comprendere anche tutto ciò per cui non ho nome, che non conosco, che non vedo, che pure è parte di me e questo intreccio completo. E ora che è completo posso aprire la cavità smeraldina con il volo del falco, il volo dell'acidità. volo del corno. E allora da qui chiamo e ripercorro i movimenti delle geometrie, il pentagono, il e il cerchio oisagoni Allargare bene intorno e dentro di me e lavoro. E quando sento che si è ben assestato nel mio corpo,